Dal 2014 evadere il fisco non è più possibile, o almeno non è più possibile come si faceva una volta. L'Ocse ha varato il Common Reporting Standard. È praticamente una normativa che è volta a frenare tutti quei fenomeni di evasione fiscale. Infatti per 30 anni gli evasori fiscali di tutta Europa hanno portato Uh, società all'estero, hanno costituito uh, trust in Centro America, hanno costituito società con azione al portatore, conti correnti anonimi, insomma le hanno fatte di tutti i colori. Dopo 30-40 anni l'Ocse si è stancata ed, hanno varato, ed ha varato il CRS. Che cos'è il CRS? È questa normativa che appunto impedisce di fare queste evasioni. Ma a noi cosa ce ne importa? Siamo evasori? No, noi operiamo nella legalità, e i nostri clienti operano nella legalità. Ma anche, sugli, anche sulle economie legali, anche sulle aziende perfettamente lecite, questa normativa ha pesato e ha penalizzato le, le attività economiche. Infatti, basti pensare a cosa è successo dal 2008 a oggi, con Lehman Brothers. Con la crisi di Lehman Brothers, sulle banche europee si è concentrata la normativa di Basilea per aumentare le riserve bancarie. Poi c'è stata la normativa contro il riciclaggio del denaro sporco proveniente dalla droga, dalle, dalle organizzazioni criminali, e poi il Common Reporting Standard, l'ultimo arrivato, contro l'evasione fiscale. Ebbene, tutta questa normativa che si va ad aggiungere l'una sull'altra si va a aggiungere appunto su delle aziende, che sono le banche. Le banche sono delle aziende, alla fine. E le aziende non riescono a implementare tutte le normative, soprattutto se non sono estremamente grandi. Quindi che cosa succede? Succede che tutta questa responsabilità, tutto quest'onere, tutti questi controlli vengono scaricati sulle banche e le banche non riescono più a stargli dietro. Che cosa succede? Che non ti aprono più i conti correnti. Ora, quindi veniamo a noi, ai nostri business. Quando... Transferwise, Paypal o anche la vostra banca sotto casa comincia a, a chiedervi perché aprite un conto corrente dove avete sostanza vi, vi congela il conto vi, vi dice perché avete fatto questo trasferimento vi chiude il conto per 30 giorni o ci mette un mese per aprirvi il conto corrente tutte queste cose che chi fa business ha notato da, da, da qualche anno a questa parte non capisce perché vengono fatte tutte queste domande, vengono sospesi così tanti conti correnti, vengono messi in congelamento così tante transazioni, e tutto questo deriva proprio da ciò, deriva dal Common Reporting Standard, l'ultimo arrivato. Anche business leciti vengono messi sotto osservazione, ogni transazione viene analizzata come se fosse Pablo Escobar, e questa cosa sta penalizzando appunto i business perfettamente legali. Ora, chiariamoci, se voi avete, se voi rientrate in un pattern perfettamente riconoscibile, per esempio, siete un pizzaiolo che è nato a Napoli, tutto coincide, eh, che ha la pizzeria a Napoli, ha la famiglia a Napoli, ha la residenza a Napoli, è nato a Napoli, ha il conto corrente a Napoli, ha l'azienda a Napoli, la banca non vi fa problemi, ma se un poco poco uscite da questo pattern cominciano i guai avete la residenza in Portogallo la società in Estonia il conto corrente personale in, in, in Lituania e a quel punto le cose cominciano a cambiare ti rendi conto da solo che tutto ciò sfavorisce i processi di internazionalizzazione di globalizzazione dell'economia e non ci vuole un maestro di macroeconomia o di commercio internazionale per spiegarci che sono proprio i processi di internazionalizzazione che contengono in sé i maggiori aumenti di produttività e quindi i profitti più alti, mentre invece tutte le attività locali localistiche hanno un tasso di produttività più basso e quindi anche profitti più bassi. Quindi, in questo nuovo contesto, le banche vogliono la sostanza. Che cos'è la sostanza? In pratica, come abbiamo detto prima, vogliono che tu sia... Che tu abbia gli interessi economici prevalenti nel paese dove apri il conto corrente. È una contraddizione? Sì, è una contraddizione assolutamente perché eh, i trattati europei stabiliscono che i cittadini europei possono aprire conti correnti in qualsiasi paese dell'Unione anche se non sono ivi residenti. Ma alle banche non frega nulla, non frega nulla perché sono terrorizzate perché anche le banche seguono i principi di incentivi e disincentivi. Se vengono disincentivate verso certi comportamenti, non li, non li mettono in atto. E quindi siamo in una situazione in cui le banche da un lato non aprono conti correnti, i governi firmano trattati per l'integrazione europea e poi però fanno l'occhiolino alle banche invitandole a non aprire conti correnti a non residenti. Una delle truffe più grosse è la e-Residency Estone, che praticamente da un lato il governo afferma che la e-Residency ti permette di lavorare, di avere un'azienda in Estonia pur vivendo all'estero. E poi quando apri la, la, quando apri la, la società in Estonia e, um, e vuoi aprire il conto corrente, le banche non ti aprono il conto corrente perché non sei residente in Estonia. Una bella contraddizione. Quindi, da un lato i governi vogliono l'integrazione europea, dall'altro contrastano questa integrazione. Quindi è come se stessimo tornando in una fase di pre-globalizzazione in, in, in questa nuova situazione. È una cosa preoccupante per chi ha interessi all'estero. Se sei un, uno che produce formaggi e vivi nel paesino in Sardegna, non te ne importa nulla, ma chi ha ambizioni comincia a preoccuparsi. Ma è tutta colpa del CRS? In realtà il CRS in sé non costituisce un problema. Infatti il CRS semplicemente stabilisce di scambiare informazioni, informazioni banali. Per esempio, se io sono italiano e apro un conto corrente in Repubblica Ceca, la banca dove apro il conto corrente deve comunicare all'Italia a fine anno il mio nome, il mio cognome e quanti soldi c'erano sul conto corrente. Basta. Quindi non, non costituisce un vero problema. Il vero problema è costituito dalla mafia dei paesi OCSE. I paesi OCSE che stanno vedendo al loro interno una, una riduzione del gettito fiscale e un invecchiamento della popolazione hanno bisogno di soldi. E, e ce l'hanno a morte, letteralmente a morte, con tutti quei paesi che hanno un'imposizione fiscale troppo bassa Uh, per esempio, proprio in questi anni la Commissione europea ha imposto ad Andorra, che non è un paese europeo, cioè della Comunità economica europea o dell'Unione europea, ha imposto ad Andorra di alzare l'imposta sul reddito personale fino al 10%, dallo 0 al 10%. E lo stesso fanno con i paesi limitrofi, cioè in pratica impongono a tutti i paesi che diciamo, sono più o meno soggetti sono, diciamo, in una situazione di debolezza rispetto alla Commissione europea, rispetto ai Paesi europei, di attenersi alle loro direttive, anche se non hanno aderito alla, alla Comunità europea. Quindi abbiamo una serie di Paesi Ocse, soprattutto a guida europea, perché i Paesi europei sono quelli, non solo la maggioranza nell'Ocse, ma sono anche quelli che hanno più problemi di gettito fiscale, invecchiamento della popolazione, welfare state più pesanti, quindi sono quindi sono principalmente i paesi europei che conducono questa guerra, ok? E quindi i paesi europei conducono questa guerra e impongono ai paesi più piccoli, ai paesi più poveri, ai paesi diciamo, soggetti a che sono meno interessati ma che diciamo, per fare piacere all'Europa, per mantenere buoni rapporti con l'Europa, si adeguano. ok? Ma l'Europa non si limita semplicemente a varare queste normative, fa anche pressioni commerciali. Cioè, fa pressioni commerciali affinché i paesi si adeguino alle sue volontà. Okay? Quindi, chi conosce la teoria del commercio internazionale sa che i paesi commerciano principalmente con i paesi limitrofi. E quindi i paesi che sono più soggetti alle, um, alle, pressioni, alle pressioni europee, alle pressioni dell'Ocse, sono i paesi che proprio limitrofi ai paesi Ocse. Quindi la Svizzera, la Serbia, Uh, la Bulgaria, che addirittura è all'interno dell'Unione Europea, uh, l'Ucraina, okay, tutti, tutti i paesi vicini sono più deboli. I paesi più lontani dai paesi OXE sono più indipendenti, semplicemente perché commerciano meno con l'OXE. Quindi un paese come la Bolivia o l'Uruguay commerciano principalmente con il Brasile, l'Argentina, la Colombia e quindi è molto più libero dalle pressioni OXE. Per cui abbiamo individuato una serie di paesi che sono proprio geograficamente lontani dall'Ocse, che sono quindi anche più indipendenti, che hanno istituzioni più indipendenti dall'Ocse. Okay? Questi paesi garantiscono una maggiore libertà. Cioè le banche, proprio concretamente, le banche faranno meno problemi. Cioè non staranno ogni, ogni due minuti a... A chiederti da dove vengono questi soldi, tu chi, tu, cosa, tu chi sei, dove hai sostanza economica, con chi ti sei sposato, eh, insomma tutte domande che addirittura vanno proprio a, a entrare nella tua vita privata. Chi fa business sa che le banche cominciano a chiederti cose, cose veramente che una volta non ti chiedevano, ma cose veramente che non c'entrano nulla con l'attività bancaria. Okay? E questi paesi lontani dall'Ocse ti garantiscono una maggiore autonomia. Quindi abbiamo deciso che, certo, si tratta di paesi che stanno comunque fuori dal cosiddetto uh, centro della globalizzazione, quindi non, non, non saranno paesi, uh, diciamo, in Europa, ovviamente. Però sono paesi che, se tu hai bisogno, ti garantiscono una maggiore autonomia, una maggiore indipendenza. Certamente il problema non è risolto, perché finché l'Europa continuerà a disturbare l'ordinario andamento dell'economia il problema non si risolverà, però non è che possiamo farci molto, dobbiamo stringere i denti e resistere a questa repressione bancaria.